Buonasera, sono Laura Antichi, ora parleremo di come costruire nei mondi virtuali in OpenSIM. Naturalmente per costruire dobbiamo essere in una zona che lo permetta, una sandbox, e, um, per, eh, la costruzione nei mondi virtuali è molto interessante perché aiuta a combinare: 1. capacità eh, mat matematiche nell'organizzazione eh, spaziale, creazione e manipolazione degli oggetti, 2. capacità linguistiche multimediali, 3. capacità narrative, 4. Capacità cinestesico manuali 5. L'intelligenza procedurale. Si può accedere al menu costruisci in vario modo, potrei andare nella barra in alto in costruisci, attivare e spuntare quindi costruisci, e, ehm, vedrei comparire la finestrella di costruzione. Potrei anche utilizzare, come suggerito dal menu, Costruisci il, eh, la combinazione dei tasti Ctrl più B. Altrimenti, in maniera più immediata, posso cliccare con il destro del mouse sul te terreno della mia sandbox e andare in Crea e compare di nuovo la stessa finestra di eh, eh, costruzione ora vedete che le proposte eh, di costruzione di oggetti sono molteplici, cioè ho la possibilità di rezzare un cubo di rezzare un prisma, una piramide, un tetraedro, un cilindro un semicilindro, un cono, un semicono, una sfera, una semisfera, un uh, toro, un tubo uh, e uh, un anello e uh, i due elementi uh, che sono l'albero e uh, l'erba. Noi adesso cercheremo di... Um, operare con uh, alcuni di questi uh, quindi solidi di uh, tipo matematico e, uh, e quindi la prima cosa che dobbiamo fare ad esempio per realizzare un cubo che è il primo solido che andiamo a vedere è di uh, cliccare sul cubo cliccare sul uh, terreno con la bacchetta magica vediamo comparire il cubo il cubo lo ingrandiamo agendo sul quadratino bianco del cubo diamo sicuramente in questa finestra generale un, un nome al cubo lo chiamo Tutorial metto una descrizione, questa è una prova Poi eh, compare il nome del creatore, sono io, e pro del proprietario e il del precedente proprietario. Eh, non necessariamente il creatore eh, coincide con il eh, proprietario, pot eh, potrei anche utilizzare un, eh, un, un oggetto che mi è stato eh, poi donato o che ho preso dagli altri. Interessante è attivare il gruppo, posso anche cambiare il gruppo tra quelli che mi compaiono, tra i miei gruppi eh, e eh, clicco su condividi perché eh, in questo caso posso condividere gli oggetti eh, che, eh, che creo con eh, il mio gruppo o che potrebbe corrispondere anche alla classe. Poi eh, posso definire in che maniera mh, eh, interagire con eh, l'oggetto, eh, eh, eh, con, con il click tocca, eh, siedi sull'oggetto, compra oggetto, paga oggetto, apri, inquadra, nessuna, lasciamo il tocca. Potrei anche mettere in vendita l'oggetto in vendita, esempio, permettere la copia, il contenuto all'originale, la, la copia quindi ai successivi eh, acquirenti di eh, prendere una copia, oppure il contenuto a loro sarà dato in questo caso. Una cartella o l'originale per cui il, eh, poi l'oggetto non, sare, non sarebbe più di mia proprietà ma sarebbe passerebbe alla loro proprietà. In, eh, eh, la determinazione del prezzo è in essenziale perché non c'è transito eh, monetario eh, all'interno di Craft. Eh, Dopo averlo messo in vendita, eh, clicco su Applica. Eh, molto importante la definizione poi del, del, dei permessi. Eh, potrei da, eh, dargli il permesso di sposta e copia a chiunque, ma non è, eh, lo sposta è meglio non consentire al, eh, ai proprietari successivi, ai acquirenti successivi di copiare, di spostare invece potrei consentire il copia a chiunque e ehm, potrei consentire ai proprietari successivi di eh, modificare, copiare questo oggetto nel qual caso loro potrebbero renderlo disp disponibili per altri acquirenti, nel caso invece non spuntasse la eh, casella del modificare e del copiare, l'oggetto non sarebbe poi dal proprietario successivo, dal compratore, dal vendor de, del successivo eh, di eh, avere, di, eh, di trasferirlo ad altri. E eh, Infatti se a questo oggetto lo eh, chiudessi, quindi non eh, permetto al proprietario successivo di modificare e di copiare, lo chiudessi, l'ho messo in vendita, come vedete, ok, e ehm, chiudo l'oggetto, vedete, prendi, metto prendi l'oggetto, dovrei uh, trovarlo tra i miei oggetti che si chiama tutorial e um, lo posso eh, trascinare qui e vedete che mi dice che eh, tutorial ehm, eh, co posso comprare una copia io stessa che l'ho creato di tutorial che è non copiabile comunque non è modificabile Ok, e eh, quindi posso comprare e vedete che eh, l'ho comprato e in effetti nel momento in cui eh, lo compro eh, non, eh, dopo, eh, compare un altro oggetto nell'inventario che mi dice no copy, no modif modify, e non, non copia e non modifica. Ok. Ritorniamo dunque al nostro oggetto, eh, lo eh, permetto quindi a chiunque di copiarlo, permetto al proprietario successivo di modificare e di eh, copiare, quindi questa interfaccia del generale eh, riguardo all'oggetto è eh, completata, l'abbiamo esplorata, ora andiamo a vedere in oggetto. Eh, molto interessante la parte dell'oggetto perché mi dà, adesso sposto anche la finestrella, mi dà la possibilità di innanzitutto mh, fare dei cambiamenti all'oggetto, nel senso che ho il cubo come punto di partenza, potrei trasformarlo, ad esempio, questo cubo in un cilindro, cliccando su cilindro, vedete che eh, me l'ha eh, trasformato lo riconsidero eh, ri, come cubo, clicco su cubo e io ho il mio cubo. Vorrei ingrandirlo un attimo di più, ecco, e a, a questo cubo cosa posso fare? Ridurre la sezione, agisco sulle eh, caselle, sulle, sulla, sulle caselle riduci se, sezione, inizio e fine, in questo caso e ehm, potete eh, vedere che me lo eh, praticamente riduce dalla eh, parte della i, e anche dalla facciamolo anche dalla parte della eh, della, della F, ecco e vedete che questo oggetto agisco con i tasti uh, CTRL e ALT per uh, far vedere l'oggetto, vedete che uh, questo oggetto si è uh, trasformato in, uh, uh, in un altro oggetto, quello che uh, comunque viene messo anche a disposizione nell'interfaccia uh, principale. Posso ritornare al ritornare alla dare il valore di nuovo di, a 0 ah, aspettate ho sbagliato parte di, eh, quindi 0 e 1 per ritornare eh, quindi nella situazione di partenza vediamo ora la funzione del foro posso forare l'oggetto agendo sulle freccette del foro come vedete mi sta forando l'oggetto. Eh, vado avanti. Posso cambiare la forma del foro da predefinito che segue eh, quindi l'oggetto a rotondo, come vedete, a eh, quadrato, a eh, triangolare ritorno alla forma originaria, il predefinito del, del foro potrei anche agire con la simmetria e quindi farlo asimmetrico adesso lo alzo Di, con il CTRL ALT vi faccio vedere che il, il cubo è stato forato ora creo un altro cubo per vedere la funzione lo ingrandisco sempre uh, uh, agendo sul, uh, con il tasto uh, shift uh, control e eh, sul quadratino bianco lo faccio un po' più grande e eh, vediamo la funzione attorciglia ecco, agendo quindi sulle freccette vedete che questo oggetto mi assume una forma eh, quindi attorcigliata potrei anche agire dall'altra parte lasciamolo così che andiamo un po' sotto che è più attorcigliato che appare più attorcigliato poi posso con eh, lo ingrandisco sempre con il shift e il control okay. eh, posso eh, avvicinare i lati guardate quindi agendo sulla, mh, eh, sulla X e agendo mh, sulla eh, Y. Mi dà quindi un'interessante forma mh, che può essere utilizzata per uh, delle sculture o in altro modo. Posso torcigliare così, eh, in questa maniera ora prendiamo, quindi vista la funzione a torciglia, prendiamo, vedete che con questa funzione a torciglia ho creato una sorta di eh, gelato dentro le, le coppe che vedete qui Chiudo e apro quindi un altro cubo per mostrare un'altra funzione. Questo è il cubo, lo ingrandisco alla solita maniera e... Um, posso inclinare il cubo agendo sulla X e sulla Y anche questo può essere eh, interessante per quanto riguarda le costruzioni vedete, sulla, eh, ho agito prima sulla X adesso sulla eh, Y sulla coordinata Y posso anche tagliare il cubo, come vedete, dal basso con la I o dall'alto Ecco quindi posso anche operare utilizzando questa uh, funzione la uh, posizione dell'oggetto può essere determinata anche utilizzando le, le funzioni che sono nella casella di costruzione alla sinistra agendo sulla x, la y e la z. Ricordando che ehm, la x compare è eh, la freccetta corrisponde alla freccetta rossa, la z alla freccetta blu e quindi qui mi sposta in alto vedete la rossa meno sposta di lato e la verde è la y ricordate comunque che eh, il, eh, le varie funzioni sono legate x z y a delle coordinate che assumono un colore di freccia diverso poi a, posso anche ruotare eh, questo, mh, questo solido eh, agendo sulla, nella casella di rotazione in gradi rispetto alla X, alla Y, alla Z o semplicemente utilizzando il tasto uh, CTRL vedete che lo ruoto, lo ruoto in varia maniera quindi secondo i vari assi Okay. è molto facile farlo utilizzare questa funzione in, in, con i uh, propri tasti vi ripeto che per uh, poi uh, cambiare le dimensioni del uh, cubo basta cliccare contemporaneamente sul tasto Shift e Control e agire sulle quadratine vedete che lo posso modificare secondo sempre la x la y e la z in questo caso è inclinato di un oggetto è possibile fare copia eh, riguardo a questo che vi ho eh, mostrato ad esempio eh, posso fare copia agendo con shift vedete che mi dà una copia eh, quindi parallela del, dell'oggetto mi dà eh, una copia eh, rispetto alla mh, alla coordinata y e quindi rispetto alle varie coordinate eh, trascinandolo quindi sull'asse della X, della Z o della Y. Posso farlo anche con questo oggetto, eh, che era il torciglione, eh, sempre con Shift, lo faccio in alto questa volta, e come vedete me lo duplica in alto. Posso farlo agendo sempre con lo Shift, eh, sulla eh, freccetta eh, quindi eh, verde della Y, e, um, e posso eh, anche farlo sulla, eh, sulla eh, freccetta che, che riguardo, faccio qui che è già attivo, la, della, eh, quindi la coordinata della X ok, questi sono gli oggetti eh, quindi duplicate che è possibile duplicare creo un altro cubo per vedere altre funzioni sempre con crea cliccando qui, ingrandendo con, eh, eh, sempre tasti e vedete che Uh, le ultime cose che dobbiamo vedere sono l'oggetto bloccato il fisico, il temporaneo e il fantasma quindi un oggetto può assumere uh, queste caratteristiche un oggetto bloccato non può essere traslato. come vedete non uh, mi vengono le, non posso eh, quindi traslarlo non si può copiare mh, mh, non si può spostare se ehm, quindi l'oggetto lo rendo poi a fisico l'oggetto diventa un blocco fisico che si muove più o meno seguendo eh, l'avatar e, e se lo metto in alto adesso lo vediamo eh, cade per terra come per rispondere ad un effetto tipo gravità. Chiudo il menu di costruzione, l'ho fatto fisico, come vedete, e eh, questo oggetto, vedete che... Eh, vediamo cosa succede quando l'avatar lo, in, lo incrocia, vedete che si sposta con l'avatar, in questo caso, guardate, ecco, si sposta con l'avatar e eh, se eh, poi vado in modifica e lo alzo e chiudo, ecco, vedete che cade a terra per effetto eh, similmente alla eh, gravità. Per, se questo oggetto vado di nuovo in modifica invece di fisico lo eh, rendo eh, temporaneo intanto lo faccio temporaneo poi ne eh, creo un altro per vedere se scompare eh, dopo un certo tempo il prim l'oggetto viene eliminato quindi chiudo qui, costruisco un altro cubo, con Crea, qui, lo ingrandisco la solita maniera cliccando con il tasto Shift e Control, ok, questo è un uh, nuovo cubo, l'altra proprietà che eh, possiamo ora eh, vedere è quella del fantasma, fantasma. Quindi chiudo questo cubo, questa finestra di... Eh, e se eh, eh, guardate, eh, se il cubo è fantasma, l'avatar può attraversare eh, proprio il cubo. Vediamo ancora. Passa attraverso il cubo. Quindi è penetrabile. Andiamolo di là, ecco, se sì, eh, potete osservare il cubo di prima mh, che avevo creato non c'è più perché era, l'avevamo, questo vado in modifica, l'avevamo reso temporaneo, è scomparso come vedete, quindi tiro via tutte queste eh, spunte. Quindi noi abbiamo visto eh, tutte le caratteristiche dell'oggetto, che cosa possiamo operare con l'oggetto. Interessante anche mh, poi eh, vedere le altre, queste funzioni eh, rispetto ad altri eh, solidi. Riassumendo, abbiamo quindi visto come creare un cubo, un cubo attorcigliato con la funzione attorciglia, il cubo attorcigliato utilizzando la funzione avvicina lati, il cubo forato con il foro, vedete, e a poi la, eh, il cubo che, a cui è stato dato, eh, che è stato poi eh, ridotto nella sezione. Ora eh, una interessante azione può essere fatta sulla, sulla sfera, perché con la sfera si possono eh, creare scavata, si possono creare molteplici oggetti. Come a scodelle, a gazebo, volevo far vedere eh, ad esempio un esempio di, di gazebo. Andiamo a vedere il gazebo, quello che vedete qui azzurro che è stato creato. Ritorniamo nel, nel riassunto dei nostri solidi e proviamo eh, quindi ora con crea a creare una uh, sfera e a scavarla Innanzitutto ingrandisco la sfera la porto un po' in alto e uh, nel nella finestra oggetto vado a scavare la mia sfera quindi eh, faccio la stessa operazione del foro che avevo fatto eh, qui con il cubo, quindi vado in scava, scavo quanto voglio e eh, l'effetto adesso la ruoto, la eh, sfera con R è che ho scavato questa sfera che posso ingrandire, posso utilizzare in vario modo. molto interessante davvero perché ci permette di fare molte cose con eh, gli oggetti ok ora vediamo come applicare eh, una eh, texture agli oggetti quindi Seleziono l'oggetto, in questo caso il cubo, potrei attribuire in texture un colore senza dare una texture vera e propria, questo ad esempio verde acqua, ok? Oppure potrei dargli una texture togliendo lasciando il colore di, di sfondo, andare nelle mie texture, La, farlo, vabbè, il primo che mi viene in mente è legno ho attribuito quindi la texture legno diamo una luminosità massima okay. posso poi fare lo stesso con eh, il, il cubo torcigliato do una eh, texture anche al cubo vediamo se ne trovo una adatta facciamo di marmo viola vabbè, così eh, do la luminosità massima così eh, con eh, l'oggetto, eh, questo cubo mh, con, eh, eh, a cui sono stati avvicinati i lati vedete che fa una sorta di gelato, di torciglione che finisce a punta posso anche qui andare a dare una texture nelle texture che ho già eh, caricato eh, sul mio computer vediamo se ne trovo uno vabbè facciamolo, eh, di, facciamolo di, erba. Vabbè. di erba vabbè tanto per dare una texture qualsiasi ok potrebbe essere una anche una, una di quelle siepi in stile italiano poi eh, diamo una uh, texture al cubo uh, forato, quindi vado anche qui in texture e mm, eh, scelgo, diciamo, vediamo se ne trovo una che uh, possa andare uh, bene mettiamo Picasso, va bene, ok, mica, luminosità massima, quindi l'ho fatto con un'opera di Picasso, poi do una texture a qui a questo solido che ho eh, tagliato e potrei dare qui solo il colore, ad esempio l'arancio. Okay. E vado poi a dare una texture anche alla sera che è stata eh, eh, scavata. Texture. E eh, mm, vediamo se trovo. facciamo di legno, di pietra, pietra. Ok, non dà molto effetto vabbè, lasciamola lì, In quelle texture, con quella texture lì, ok, ok, do luminosità massima anche a questa, e vedete che ho eh, quindi colorato gli, i miei oggetti, potete trovare poi le texture adatte rispetto al, al vostro contenuto, quindi scegliamo un'altra va che proprio vediamo se ne troviamo un'altra ma forse no oh, va bene lasceremo uh, quella in attesa di caricarne La lasciamo questo abstract ecco che è meglio ok e quindi eh, avete l'opportunità di uh, vedere come gli oggetti possono diventare anche degli oggetti artistici ora vediamo come dare un oggetto adesso chiudo qui il menu dare un oggetto a una persona posso allora questo lo, vabbè, lo prendi copia eh, quindi mm, il, eh, questo oggetto lo ritrovo nel, mm, negli oggetti reggenti, si chiamava colonna e lo trascino sull'avatar che se l'avatar è in eh, presenza l'avatar ha ricevuto, quindi l'antichi ha ricevuto la tua offerta di, eh, di inventario e, e, e quindi la persona che riceve l'oggetto in questa maniera dovrà, vado sull'altro computer, mh, accettare. Aspettate, qui, accettare l'oggetto, perché questo poi rimanga nell'inventario di questa persona in modo eh, permanente. Potrei fare anche in altro modo andando nella chat, quindi chiudo qui, se no lascio aperto, fermando, andando nella chat locale, eh, cercando, eh, cliccando quindi su Antichi e trascinare eh, eh, colonna nella chat direttamente. Quindi, sei sicuro di voler condividere gli oggetti colonna con i seguenti residenti, lacchi, l'antichi? Eh, direi di sì, ok, e quindi anche in questo caso la persona dovrà accettare l'oggetto che ehm, le ho dato, le ho offerto in maniera permanente. Un'altra cosa che volevo dire sugli oggetti, vado in modifica, è che gli oggetti, come vedete nelle eh, caratteristiche, questo è l'oggetto generale, generale, l'oggetto, le caratteristiche, la texture, e, e quindi abbiamo, abbiamo visto, potrei mettere anche eh, questi oggetti potranno avere anche dei eh, contenuti e vedremo in seguito l'oggetto eh, può anche assumere eh, le, le direzioni in rapporto al mondo quindi all'ambiente in cui noi siamo oppure avere una mh, collocazione locale quindi indipendentemente dall'ambiente eh, in cui eh, si è.